Lo Splin di Parigi è una passeggiata letteraria fatta a fianco di un poeta che mi sta particolarmente a cuore, che è Charles Baudelaire. Qui l'io lirico, più precisamente l'io narrante, è occhio che osserva la sua realtà, che è Parigi, con un fare da wire se vogliamo ma anche poeta che cammina, che si muove, che passeggia ininterrottamente poeta flaneur e si muove in una foresta di simboli dai quali si lascia ispirare per la composizione di questa bellissima raccolta di piccoli poemetti in prosa. Il titolo originale è Petit Poème en prose, e questi poemetti sono come delle finestrelle che si aprono a piacimento del lettore su una realtà esterna, parigina, ottocentesca, per bene, borghese, viziosa, ma anche interna, interiore, tenebrosa, maledetta, oscura tormentata e tutta presa da un male che è lo spleen, ovvero la malinconia, il tedium tediumbite, il desiderio di voler stare altrove e di non poterlo fare. Ed è per questo che io vi invito alla lettura di questi bellissimi poemetti che lasciano al lettore la libertà assoluta di iniziarli, di interromperli, di aprirli a suo piacimento e di... Mh, immergersi in uno stile che è quello della brevitas, non per questo privo di intensità. Infatti lo stesso poeta dichiara nella dedica all'inizio della sua raccolta al suo amico Arsène la peculiarità di quest'opera in prosa. Possiamo tagliare dove vogliamo, io la mia fantasia, voi il manoscritto, il lettore la sua lettura, togliete pure una vertebra. I due stacchi di questa tortuosa fantasticheria si ricomparranno senza sforzo, sminuzzatela in tanti pezzetti e vedrete che ciascuno può esistere da solo.